ciao a tutti ragazzi e bentornati a un altro video del Brucalifo Studio. Qualche giorno fa abbiamo parlato di Laz e dell'autotune alla Laz, ovvero un autotune super potente e veramente veramente di impatto sulla voce. Se non avete visto il video ve lo lascio qua sopra. Oggi invece andiamo a parlare di un autotune molto più leggero, un autotune alla Da Supreme. Da Supreme ha fatto l'ultimo disco carattere speciale e c'è sopra un autotune molto leggero laddove eh, deve andare a correggere l'intonazione in alcuni punti perché comunque di base è molto Sa cantare, ok? Ora, piccola parentesi, dato che su TikTok non è stato capito, il video è molto ironico nella registrazione, quindi abbiamo cercato di prendere qualcosina su cui lavorare a Da Supreme, ha un mix alla Da Supreme, però non è che abbiamo cercato di fare la roba super precisa, super corretta, perché Da Supreme, lo sappiamo, è inimitabile. Non ve lo dico così come premessa, ma prima sigla! Ale, c'è da fare da suprema. Ok, pezzo quello con rondo. Oh no. Allora, il primo passaggio è da capire come reppa perché lui è stranissimo. È strano, ma non è impossibile. Spezza Tutto le altro, parole eh, a livello di metrica. di flow, quello. Figliamo il testo. Intigra int Intigra Intigra no, non lo so dire. Sono stato calmo quando ridevi di me. Ho detto tutti o qualcuno qualcosa. No, eh dai, devo bippare. Sabato sera. No, ho detto bippare. <ride> ah, però poi mandamela. con le tipe e... perché lui gli fa... Le Ce l'hai? Ce l'hai, recchiamo. Oh, con le tipe e... Con gli amici. dici Valgo Cascio che tieni un po'. Ok, andiamo in sessione. Vi faccio sentire anche velocemente... Cosa abbiamo registrato? Cosa, cosa abbiamo? Ok, mi metto magari le cuffie. Questo mio son quelle che a te. Se mi chiami non rispondo anzi ti mando fior, fior di ciao oh, Prima ridevi ora, bro, prangi wow Con le tipe e hey, con gli amici, au oh. Dici valgo cascio okay, che teni un pound Ok su di me che volevo dirti ciao Dopo tutta la correzione del mix siamo arrivati a una cosa del genere Correzione del mix che trovate sul Patreon nella versione quella normale da un euro Non in quelle pro assurde Il posto mio sono le belle e le buone quelle che racconti a te Se mi chiami non rispondo un sito in mondo fiofio di ciao Prima ridevi ora proprangi wow Con le tipe e hey, con gli amici oh. Dici qualcosa che asciocca e teni un pound Occhi okay, sui bimbi e che volevo dirti già Ciao. Okay, allora, quindi se volete capire come è stata mixata questa voce eh, in maniera proprio dettagliata, c'è un video di oltre 20 minuti dove lo spiego. Andiamo a vedere oggi quello che ci interessa, ovvero l'autotune alla da Supreme. Allora, adesso è impostato al massimo perché comunque sia eravamo in fase di registrazione, quindi volevamo un attimo capire se prendeva tutte le note ok adesso bisogna un po ridurlo perché allora la differenza è quella fra l'autotune aggressivo e un autotune più normale già di base nel scegliere il tipo di autotune ok l'autotune aggressivo può essere l'autotune pro dell'antares cosa che appunto abbiamo usato per lazza per un autotune più leggero un po' più morbido dove non si sente tanto l'effetto partirei già comunque con un autotune della, della real-time, ok, eh, della Waves. Qui abbiamo le solite manopole, Speed, not Transition, Correction, cioè correzione, quanto si deve sentire l'effetto, eh, dopo quanto deve intervenire, e in base a tutta una scelta di, di parametri, noi possiamo andare a alleggerire quello che è appunto il nostro autotune, che di base è già comunque più tranquillo. Ora vi faccio sentire anche la differenza qualora io dovessi andare a mettere l'autotune della waves, così almeno lo capite, ve lo, metto, ve lo metto proprio bello ignorante. Se so scrivere oggi ragazzi veramente da materna, ok? Vi faccio sentire prima uno, poi l'altro. Per l'effetto eh, autotune alla, da supreme, questo non va per niente bene. Lo mettiamo al massimo, lo mettiamo in minor, ok? Sì, G minor. Spengo lui. E Vi faccio sentire la differenza tra i due, ok? Quando mondo più truciano, prima di te, vi ho rapido, prendi wow. Con le tipe e con gli amici, au. Dici valgo cascio, che tenni un pound. Occhi su di che volevo dirti, ciao. Frate, fatto un cazzo, perché ciao? Se non sei una gaggola, che la tua lingua? Sta bice cambiata, Ciao. Sentite che più per di tittà fa, fa più quella roba autotunnosa, no? Passatemi il termine. Il fio, fio, Prima ri devi ora prendi wow. Con le tipe e con gli amici au. Oh. Dici valgo che asciughi e tieni un su di me che volevo dirti ciao. Fra te, fatto un cazzo che. Ora, noi dobbiamo comunque aggiustare un po' il tiro, ok? Perché in ogni caso una voce molto attutunnata rispetto a quella di Da Supreme. Riduciamo lo speed, facciamolo entrare un pochino più tranquillo. Prima di Devi ora, proprio prendi wa, con le tipe e con gli amici au. Dici qual cascio che un pound? Che con hai cambiato animo, che è cambiata da a miau Per dirti ciao, per dirti ciao rispondo si ti sito in modo fio fio, ciao, prima ridevi ora proprio prendi wow, con le tipe e hey, con gli amici au oh. dici che cascio che tieni un Ho occhi su di me che volevo dirti ciao, frate hai fatto un cazzo più che caos, se non sei una gag con anche la tua lima, oh. sta bici cambiata da bau a miau, oh. per dirti ciao, per dirti ciao. Proviamo a inserire lo stesso settaggio anche sulla doppia voce. In realtà la doppia, essendo che la senti comunque più effettata, io lascerei la tutti una manetta per dare proprio una melodia, una contromelodia, ok? Tanto è la principale, bene o male, che si sente di più se c'è l'auto ti ho niente. mi non rispondo, anzi ti mandano più il fiore, di fio, ciao. Prima ridevi ora, prendi wa. Wow. Con le tipe e hey, con gli amici au oh. Dici valgo cash, che tieni un pound ho ok, che sui di me che volevo dirti ciao. Frate hai fatto un cazzo, perché ciao oh. Se non se sei una gaggola che è la tua animao. Oh. Sta di è cambiata da bau a miau. Oh. Per dirti ciao, per dirti ciao. <sussurra> Non rispondo non si ti mandano più fiorti, ciao. Prima ridevi ora, proprio prendi wao. con le tipe e con gli amici au. Dici valgo casho, che teni un po'. O che su di me che volevo dirti ciao. Frate, Ha fatto un cazzo più che caos Se non sei una gaggola go, anche la tua animao. Sta bicho è cambiata da bawa miaou. Per dirti ciao, per dirti ciao. E questo è, secondo me mettere l'autotune in maniera più leggera. In sostanza ora abbiamo usato la Supreme perché è l'unico artista al momento che è uscito fuori con un tipo di autotune del genere. Quando tu hai, ok, un cantato che di per sé va bene e vuoi andare a intonare in quella le robe senza far sentire troppo quella presenza metallica dell'autotune, ok, puoi andare a intervenire con l'autotune eh, real time, ok, della Waves. Questo va a rispondere, diciamo, a tutte le domande che mi vengono fatte del um, qual è meglio a livello di autotune, quello dell'Antares o quello della Waves? Dipende da quello che dovete fare, perché sono tutti e due ottimi prodotti. Se tu hai da fare trap, da fare una roba super armoniosa, super autotune, lì ti dico non usare l'Antares, non va bene. Però a differenza se devi fare una roba cantata dove l'autotune deve intervenire solamente a livello correttivo e, fra virgolette, di nascosto, sarebbe meglio usare già di per sé di base l'autotune della Waves, ok? Questo è un brevissimo video, comunque sia, per quanto riguarda autotune alla Da Supreme, Da Supreme che ha fatto un disco, secondo me, particolare, devo capirlo ancora, a livello di mix soprattutto, però, insomma, eh, per quanto riguarda l'autotune, effettistiche e robe varie sulla voce, è una roba che già avevamo visto, che già conosciamo, ok? Io ti saluto, ti lascio come appuntamento al prossimo video, ti ricordo se sei nuovo la possibilità di iscriverti per rimanere sempre aggiornato, qua al brucaliffo, ciao!